Adesso intervisteremo la signora Moscato. Allora, che cosa ne pensa del corso fino ad adesso? Beh, per me è stato molto utile, anche perché si viene a conoscenza di cose che dal mio punto di vista del lavoratore e del ricercatore magari sono un po' meno, un po meno note. Quindi comunque fino, a, fino adesso il corso deve è dato quasi neanche da seguire, sì, è proprio di suo ambito questo? Eh, in parte sì, diciamo che come anche i miei colleghi magari non mi trovo a dover fare richieste di notifiche o diciamo di avere interrelazioni in, in più in dal punto di vista appunto, delle normative, perché appunto lavoro in laboratorio, però è stato importante conoscere ottimisti, conoscere tutte le sua anche magari qualcosa poi a volte non si, anche, non si fa molta attenzione. Certo. E vi è capitato di frequentare altri corsi? Mm, fondamentalmente quelli messi a disposizione dell'università dell per il rischio, prevenzione, sicurezza sì. sul lavoro. E c'è qualcosa magari diverso che ha trovato nel corso di oggi, sia in meglio che in peggio? Beh, sicuramente più specifico perché mentre appunto i miei corsi che si fanno per tante persone eccetera, questo è un piccolo corso un pochino più riservato ma anche molto più uno specifico, anche in questo senso sì, molto, molto meglio ecco, se riesce a chiedersi l'idea. E il dottor Cirillo l'ha conosciuto oggi oppure già ha avuto modo di? conoscere? Eh, io ho conosciuto il dottor Cirillo diciamo, per telefono perché nello scorso anno la ditta è intervenuta per fare una sostituzione dei filtri, una cappa biologica e questo scusi. Sì, la Pisa, ok. okay. okay. Sì. E quindi diciamo poi ci siamo conosciuti in questo, per questo motivo. Ok, e ha avuto modo magari di leggere qualcosa di suo come articoli. Di... Oppure di vedere qualche video sul canale? Sì, qualcosa ho visto, non tantissimo, perché purtroppo eh, il tempo è sempre esatto. veramente. E che cosa ne pensa? No, nel... no, sono sempre molto utili, ecco, anche come praticamente utili, quindi sicuramente validi sotto tutti i punti di vista. Sì. Che ne pensa del fatto che la Tecno comunque dagli così tanto tempo alla formazione? Credo che sia una cosa estremamente valida, perché come appunto dicevo prima, a volte anche il semplice operatore, cioè quando ci troviamo a lavorare quotidianamente, magari non facciamo caso a tante cose, però ecco, meglio, meglio parlare, meglio descriverle anche Quindi comunque il corso, almeno fino ad adesso, consiglieri? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Perfetto, grazie.